C'è play, premi like, ci stanno letti tigre online chi che condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si salto è ombre matalo, matalo Il dietro la crew Devi iscriverti al canale Maxi su YouTube Se di tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le di non le ti crisi ma matare sempre un in più I ehi hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è l'utter ragazzi per passare i cerchi di Venice su qualunque veicolo vi dico subito dal principio che è un pochino laborioso, quindi per chi non ha pazienza eh, lasci perdere subito non è difficile, è laborioso non è difficile, ho detto semplicemente che è laborioso quindi per fare questo glitch la prima cosa che dobbiamo fare è andare sul sito Bennis Original e comprare un'auto adesso andremo a vedere quale auto quest'auto ragazzi ci servirà come base per passare tutte le nostre modifiche quelle che noi vorremmo fare agli altri veicoli e quest'auto insieme a... alle auto che avremo nell'Arena War ci aiuterà a passare le modifiche adesso andremo a vedere con più calma comunque ve lo spiegherò con più calma quindi andiamo a mettere l'auto dentro l'Arena War io qui già l'avevo comprata per provare il glitch se andava però la andiamo a ricomprare in maniera tale da capire bene come funziona il glitch quindi abbiamo comprato la eh, Faction Custom e adesso eh, dobbiamo andare nella storia però scusate ragazzi qui siamo, sono andato un pochino avanti eh, prima di andare nella storia ragazzi che dovete fare? dovete andare nel, boom, nel uh, scusate nel rientro menu interazione rientro e mettete come ultima posizione respawn nel bunker quindi ovviamente per respawnare nel bunker non mi chiedete perché non posso mettere spawn al bunker perché non avete l'alloggio quindi per respawnare nel bunker dovete avere l'alloggio altrimenti non potete fare glitch dovete avere l'alloggio al bunker quindi a questo punto che cosa dovete fare una volta che avete fatto il tutto salvate aspettate che vi salva il tutto e andate nella storia uscite e andate in modalità storia aspettate tutti quanti cazzo dei caricamenti che a me. io qui ho pure velocizzato raga e per fortuna che ho velocizzato e ritorniamo in sessione solo inviti Io lo faccio in sessione solo in video ragazzi perché è più comodo. Quindi una volta che siete respawnati al bunker, l'unica cosa che dovete fare ragazzi è uscire dal bunker e chiamare un buzzard e recarvi al alla vostra arena war. Non mettete respawn ad altre parti perché non funziona, quindi non domandate se io metto respawn lì, lì, lì... No, non serve lo dovete mettere al bunker e soprattutto non vi teletrasportate di nessuna forma l'unica cosa che dovete fare quando uscite dal bunker è prendere un buzzard e regarvi alla vostra arena basta solamente questo dovete fare perché se fate qualcos'altro tipo teletrasportarvi con le attività il bug si annulla e vabbè a tender culo non riuscite a far glitch quindi detto questo passiamo ai prossimi passi Mo io intanto qui prendo le ricotterine. facciamo un piccolo tagliettino ragazzi e ci ritroviamo all'Arena War ora qui all'Arena War ragazzi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo salire sulla faction e eh, entrare dentro l'officio una volta che saremo dentro l'officina andremo a fare la prima modifica, però adesso andiamo ad entrare. Quindi anche qui ragazzi ci serviranno dei soldi che spenderemo una volta sola. E badate bene quest'auto deve rimanere se sempre sì o sì, dentro l'arena, la, perché altrimenti perderemo la possibilità di poter fare le modifiche. Quindi a questo punto una volta modificata l'auto scendiamo dal veicolo risaliamo sul veicolo andiamo in un'attività di queste bagate che vi lascerò in descrizione io ho questa però ve ne lascerò qualcuno in descrizione quando siete qui ragazzi dovete cliccare freccia sinistra e x e dovete vedere l'animazione che sta uscendo dal garage se non vedete l'animazione vuol dire che non sta funzionando quindi a questo punto ragazzi come avete, avete potuto notare l'animazione non c'era e andiamo a ripetere il glitch ve l'ho lasciato, lasciato integrale in maniera tale che vi rendiate conto freccia sinistra e X come avete visto ha fatto un piccolo flash come se ci fosse stata l'animazione per uscire quindi il glitch sta funzionando premete X accettate tutti i messaggi perché è l'unica cosa che potete fare ragazzi non potete fare altro quindi a questo punto ragazzi dovete fare il passo successivo il passo successivo ragazzi qual è avere un'auto che abbia delle modifiche custom da poter passare alla nostra faction che abbiamo appena lasciato in garage quindi io in questo caso avevo questa LG retro custom con qualche modifica fatta alla cassa di cane e ho usato questa quindi quando saremo qui ragazzi saremo un po' buggati come state vedendo e dovremo cercare di eh, far bloccare l'auto in maniera eh, non proprio qui dove l'ho messa io non è che l'ho messa io ragazzi qui c'era messa il gioco però in una maniera eh, da lasciare la piazzola a sgombra ragazzi perché queste due auto serviranno per andarne a modificare una terza quindi a questo punto ragazzi passiamo per la prima volta le modifiche alla faction che d'ora in avanti sarà questa la nostra auto guida quella che ci aiuterà a modificare tutte le modifiche per passare le modifiche alla faction a questo punto dobbiamo fare lo stesso procedimento ragazzi quindi prima di fare il tutto, salviamo eh, le modifiche che abbiamo sulla retro custom e andiamo sulla retro custom e cambiamo anche una cazzata, cambiamo un freno un faro, una freccia, non lo so, le frecce non si cambiano però una cazzata ragazzi dovete cambiare solo una cazzata quindi una volta fatto ciò risalite sulla vostra faction che è quella che deve prendere le modifiche e qui andate a premere il tasto option fate attenzione ragazzi a me è successo non premete mai le freccette ma usate semplicemente i tasti e l'analogico quindi andate a nuovamente sull'attività e qui andate a premere freccia sinistra e x ragazzi accettate tutti quanti i messaggi ritornerete come vedete non c'è stata l'animazione ragazzi anche questo ve l'ho lasciato intenzionalmente non c'è stata l'animazione se vedete che non c'è l'animazione non, non scendete assolutamente dal veicolo perché potrebbe sparire a me è successo svariate volte però fate voi insomma quando avete fatto questo bug dopo che avete fatto questo bug non scendete dal veicolo rimanete sul veicolo perché tanto dovete solo rifare il bug e come vedete nel secondo tentativo ragazzi l'animazione c'era e l'auto si è modificata a questo punto ragazzi l'unica cosa che eh, ci resta da fare è salvare un piccolo particolare sull'auto cambiamo qualcosa e abbiamo eh, la nostra base come se fosse un magic slot eh, almeno fino a quando funzionerà il glitch eh, abbiamo la nostra base per modificare tutte le altre auto che vogliamo modificare? Quindi, questa auto dovrà stare sempre nell'arena war. Come la LG Retro Custom dovrà stare sempre nell'arena war. Eh, penso di essere stato abbastanza chiaro. Io, qui, ragazzi, farò le modifiche semplicemente a quest'auto e poi eh, vi farò vedere. Allora io qui ragazzi ho fatto delle modifiche che adesso andrò a portare su una terza auto che è quella che andremo a modificare eh, alla fine perché questa faction ci servirà come ho già detto come base da qui noi potremo impostare tutti i nostri cerchi, tutte le nostre modifiche che poi tutte le nostre modifiche ragazzi sono solamente i cerchi di Benz potremmo metterci a striscia senza striscia per cerchio o lega dorato e cazzi e mazzi Insomma, non è che, che si può mettere chissà che perché tanto la, alla fine le modifiche si possono mettere comunque sulle auto non è che se io modifico un azientorno con queste modifiche qui l'azientorno diventa chissà cosa quindi ragazzi una volta che siete qui che avete eh, fatto le vostre modifiche scendete nuovamente dal veicolo Risalite sul veicolo e rifate la stessa cosa, andate nell'attività, come avete visto, ha fatto l'animazione. Ragazzi, premete continuamente la freccia a destra. Spammatela eh, la freccia sinistra. scusatemi. spammatela in maniera che la prenda il gioco perché a volte succede che non la prenda se, se la premete, non so, una volta sola. Insomma. Quindi a questo punto l'auto è salvata, ragazzi mi raccomando anche eh, per questo passaggio non scendete mai se non vi riesce perché come ho già detto potrebbe sparirvi l'auto e dovreste ricominciare tutto da capo io qui adesso ragazzi non sapevo che macchina modificare perché non avevo auto diciamo da modificare e ho preso una IC, un po' di quelle che avevo pubblicato nel video precedente ho fatto le modifiche, ci ho perso di modifiche, però non me ne è fregato un cazzo ragazzi, era solo per farvi vedere come funziona il glitch come ho già detto è un po' laborioso, però se seguite alla lettera tutto quello che vi ho detto funziona perfettamente quindi a questo punto ragazzi qui che cosa dobbiamo fare? dobbiamo semplicemente scendere dal veicolo e salire sulla Faction cambiare un piccolo particolare non so cambiare i cerchi cambiare quello che volete io adesso qui mi ero perso un pochettino diciamo mentre che stavo facendo il video perché non sapevo quale modifiche sarebbero passate quale non sarebbero passate e quindi stavo cercando ma comunque sia più o meno le modifiche passano tutte ragazzi che non passano non passano però a noi la cosa fondamentale è che passi e che ci interessa sono i cerchi quindi a questo punto come ho già detto mettiamo un cerchio scendiamo nuovamente dal veicolo e andremo a salire sulla sulla nostra easy sull'auto che andremo a modificare allora se voi avete più auto nell'arena le potete modificare tutte insieme tenendo eh, quelle due auto che sono lì ma adesso vi spiegherò meglio quindi a questo punto andiamo a rifare nuovamente il giochino dell'attività e andiamo a premere nuovamente freccia sinistra e x se vedete che vi fa l'animazione come in questo caso vuol dire che il glitch sta riuscendo perfettamente accettate tutti quanti i messaggi e avete il vostro clone la vostra modifica scusate ragazzi qui per salvare l'unica cosa che dovete fare è uscire dall'arena però se uscirete dall'arena le due auto che sono lì buggate si sbagheranno e dovrete rifare il procedimento da capo se invece eh, avete più auto eh, prendete... E fatele di continuo io adesso ne ho fatta semplicemente una però avete visto come si possono fare di continuo fatele di continuo dopodiché uscite con un'auto dall'arena e, e fate il tutto però comunque sia se voi lasciate la faction dentro l'arena ragazzi ogni volta vi basterà semplicemente spawnare al bunker e tornare nell'arena fare il cazzo che dovete fare insomma quello che vi ho fatto vedere nel video non lo dovete fare tutte le volte non dovete comprare tutte le volte la faction la dovete comprare semplicemente una volta e tutte le altre volte che state cercando di portare dei cerchi su altre auto dovete semplicemente modificare un particolare della faction e basta e ripetere tutto il procedimento che avete visto nel video spero di essere stato il più chiaro possibile, spero di non avervelo incasinato il glitch di avervelo spiegato nella maniera più chiara possibile, spero che vi sia utile e che appreziate il gesto anche perché è un video abbastanza lungo e mi è costato un pochino farlo. Eh, ringrazio Centurion della collaborazione che ci siamo seguiti a vicenda su alcuni passaggi di questo glitch detto questo il team glitch vi saluta un saluto da maxi al prossimo video ciao belli